ci ritrovati per il nostro appuntamento consueto con Zoom Certificates, una settimana questa in cui è successo un po' di tutto, vero Riccardo Falcolini? Ci sono tanti elementi da commentare ovviamente partiamo eh, dalla finanza, dai mercati perché c'è stato il dato aggiornato dell'inflazione statunitense che ha influenzato naturalmente le borse eh, dobbiamo attendere naturalmente anche la riunione della Fed del 21 di settembre e poi c'è stata anche la notizia della morte eh, della regina Elisabeth L'insediamento di Re Carlo. Io non lo so se tutto questo influenzerà direttamente i certificati, però sono comunque notizie storiche. Assolutamente sì. Ah, sì. Buongiorno Valentina, buongiorno a tutti. Beh, eh, ormai siamo un po' in balia di tantissime notizie che stanno eh, tenendo banco sui mercati, stanno influenzando comunque in modo diretto o indiretto l'andamento dei mercati e soprattutto l'atteggiamento degli investitori quindi diciamo che è un momento abbastanza complesso, è un momento articolato ci si aspetta o comunque si spera che in linea generale ci possa essere una distensione degli animi sotto tutti quelli che possono essere appunto gli animi, che possono essere appunto i prezzi tensioni geopolitiche, andamento delle materie prime e quant'altro che si rifletteranno di conseguenza anche in, una, in alcune strategie magari un po' più chiare da parte degli investitori che rimangono appunto ancora un po' spaisati su quello che potrà succedere nei prossimi giorni e mesi. E mesi certamente, ecco per capire proprio che cosa potrà succedere nei prossimi giorni, nelle prossime settimane ci avvaliamo anche eh, dell'aiuto e dell'analisi del nostro Pietro Di Lorenzo che saluto e che ringrazio naturalmente. Ciao Pietro, bentrovato. Ciao, buongiorno, grazie mille per l'invito, un saluto a chi ci ascolta Riccardo. Ecco, allora abbiamo iniziato insomma ad introdurre un po' l'analisi dei mercati, io direi proprio anche attraverso eh, il tuo aiuto, passiamo alla panoramica eh, di mercato, abbiamo già accennato la Fed, magari parliamo anche della mossa della BCE, ma prima la nostra breve intersigla. Ed ecco Pietro, io ripartirei proprio dal tema dell'ultimo dato aggiornato dell'inflazione americana. Abbiamo visto insomma 8,3% inferiore rispetto al mese di luglio, 8,5% ma superiore rispetto all'attesa. Gli analisti prevedevano un 8% e soprattutto è negativo per quanto riguarda l'inflazione core. Tutto questo determinerà una mossa probabilmente ancora aggressiva da parte della Fed. Abbiamo ricordato la riunione della Banca Centrale Americana prevista per il 21 di settembre si parla di un rialzo addirittura di un punto eh, percentuale. Eh, innanzitutto, ecco una tua valutazione, Pietro. Ma guarda, una valutazione: forse sono un po' le mie occhiaie di oggi. Mm. Non sono dovute a serate brave, ma una serata veramente difficile sui mercati eh, americani. Sì. Fino è stata: io raramente ho visto una brutalità nelle vendite, soprattutto sul Nasdaq. Questa notte è stata veramente. Cioè l'altra notte è stata veramente complessa il dato americano ha, ha spiazzato gli operatori che hanno fatto un repricing velocissimo soprattutto su alcuni asset tra l'altro parliamo di blue chip insomma solide come facebook, amazon moderna e quant'altro che sono state travolte volte da una un data di vendita secondo me guardando i book anche legata a un trading automatico nel senso l'impressione che avevo è una sorta di meccanismo a, a valanga, no? Cioè ordini automatici di vendita hanno innescato altri ordini automatici di vendita e il saldo finale è stato drammatico, ricordo che ieri mm -hmm. il Nasdaq sì. è chiuso con meno 5,54% che evidentemente non è una cosa di tutti i giorni, e ancora una volta il vecchio detto di bozza: che il mercato sale per le scale scende per l'ascensore la, si, si, si, si è riscontrato in sintesi quindi insomma, i mercati vanno dietro alle banche centrali parliamoci francamente mm -hmm. tanto, sì. gio tanto giovedì scorso se ci pensi il, il pomeriggio è, è, insomma, da, da, quel, da, da, da quel pomeriggio di giovedì c'è stato un dei pricing, in questo caso dei bancari e dei finanziari italiani e europei e quindi vendite a molla appena è venuta fuori la notizia del taglio del 0,75 e chiaramente favorisce tutte le banche che riescono a marginare di più, tanto ieri abbiamo assistito a un, un dato che condiziona le scelte di politica monetaria ancora una volta e quindi in sintesi eh, bisogna navigare a vista perché come si vede gli scenari cambiano di minuto in minuto rispetto a eventi esogeni mm -hmm. e il traderabile deve essere proprio in grado di sfruttare questi swing o questa esposizione di volatilità. Perché non può fare altrimenti fare previsioni troppo lunghe. Trovo che sia una cosa molto molto complessa, mai come in questo momento. Certo eh sì, sì, chiarissimo. Si naviga veramente a vista. Ormai non possiamo più parlare di previsioni a lungo termine, ma eh, dobbiamo ragionare proprio in termini eh, quasi daily ormai, perché appunto ogni giorno c'è. Poi un dato macro, una riunione, una dichiarazione anche eh, che può cambiare completamente le carte in tavola. Abbiamo accennato, Pietro, per chiudere la nostra panoramica di mercato alla riunione della Fed, ma c'è stata appunto in precedenza la riunione della BCE con il rialzo appunto di eh, 75 punti base eh, così esatto eh, aggressiva. La Fed, eh, scusami, la BCE non era mai stata, non c'era mai stato un rialzo di 75 punti base tutto d'un botto. Eh, ti chiedo ecco, se è stata una mossa azzardata questa da parte eh, della Lagarde o invece una mossa azzeccata. Ovviamente è difficile fare previsioni perché gli effetti si vedono nel lungo termine, ma insomma un commento così a caldo da parte tua. S Guarda, io utilizzerei una terza, un terzo mm. aggettivo, una sì. mossa obbligata. Okay. Nel senso che quando tu vedi un dato dell'inflazione in area euro superiore al 9%, che cosa puoi fare? puoi provare a utilizzare la leva dei tassi cioè non farlo sarebbe stato delittuoso il problema è con un'inflazione che non viene dalla, dalla domanda eh, ma chiaramente agisce sull'altro lato. lavorare sui tassi produrrà gli effetti auspicati e questa è la grande domanda però uno ci prova d'altra parte con l'inflazione al 9% che fai non li aumenti i tassi era, era necessario farlo anche in maniera brutale il problema secondo me non è tanto adesso, è stato sulla forse tardività con mm -hmm. cui ci si è resi conto di quanto l'inflazione pusciasse, il tutto è stato condito come dicevi tu correttamente da questo mix da, di tempesta perfetta, fa incremento delle materie prime, scenari geopolitici tentennanti, eh, recessione alle porte, insomma ne è venuto fuori un mix esplosivo in cui veramente è complesso adesso provare a, diciamo, a evitare un surriscaldamento dell'economia. E evitare evidentemente la recessione non vorrei essere nei panni della, mm. della Lagarde che chiaramente mm. ha anche un compito più difficile parliamo francamente della Ferrari Reserve perché deve mm. gestire una politica monetaria unica per 20, più, più di 20 paesi diversi ognuno con le sue peculiarità e esigenze e quindi come fa a scontenta qualcuno quindi non è un ruolo facile e anche se ci pensi una, gli hanno passato il testimone due personaggi autorevoli come Trichet e Draghi quindi insomma si siede su una poltrona particolarmente complessa e su cui non è facile stare è verissimo insomma gli stati dell'unione che hanno esigenze diverse lo abbiamo visto per quanto riguarda anche il price cap al tetto del gas con poi insomma l'ungheria che si è messa di traverso scombinando ancora una volta le carte. Torno da Riccardo eh, prima ecco, di passare poi alla parte operativa naturalmente dei certificati un commento anche proprio rispetto alla psicologia abbiamo visto eh, dei mercati Riccardo quello che è successo ieri negli Stati Uniti insomma basta una previsione eh, di un dato che non rispetta le, le analisi degli analisti e tutto insomma viene scombinato è molto difficile dal punto di vista proprio psicologico in questo momento agire sui mercati Sì sì sì, eh, condivido e con Molto difficile psicologicamente, insomma, eh, soprattutto impostare delle strategie razionali eh, e, soprattutto, forse, eh, Valentina, impostare delle strategie razionali sugli strumenti a leva. Tale per cui noi vediamo comunque un fortissimo interesse al momento verso quei prodotti di investimento con protection 100% del capitale. Sono strumenti che, ovviamente, cedono un po' il passo su quello che è il rendimento, quindi, ovviamente, hanno una protezione quasi totale se non Totale del capitale investito ovviamente riducono quello che è il rendimento quindi questi sono tendenzialmente i, i prodotti che vanno per la maggiore dal punto di vista degli investitori come, come diciamo sempre cosa vediamo vediamo comunque entrambe le medaglie vediamo da una parte appunto gli investitori di medio lungo termine che si stanno spingendo su queste tipologie di prodotti mentre dall'altro punto di vista ovviamente vediamo sempre clienti un po' più smanettoni, un po' più ormai abituati a eh, diciamo anche lavorare sulle volatilità, sui picchi di volatilità, che tendono a sfruttare la stessa sia in intraday che in multiday con i prodotti a leva allora Pietro parlava appunto di picchi di volatilità in effetti ho visto comunque e vediamo ora che il VIX eh, segna un più 11% rispetto alla giornata di ieri a 26 punti mentre il volatility index sull'Eurostox 50 è ancora è flat quindi intorno ai 26 punti 26.04 cosa, cosa eh, diciamo tendenzialmente almeno possiamo leggere da questo e cosa ci dicono i nostri dati ci dicono che il mood sui mercati americani rimane ancora negativo almeno quelle che sono le posizioni su opzioni su covered warrant mentre sta diventando positivo e si sta rafforzando il mood sull'Europa quindi c'è tendenzialmente una situazione di doppio fronte quindi negatività e infatti l'abbiamo visto anche su mercati americani ieri comunque un ribasso molto consistente mentre l'Europa è vero sì. ha, è comunque subito delle perdite però ha sì. Quindi linea generale eh, Valentina diciamo abbastanza situazione abbastanza cristallizzata rispetto alla scorsa settimana, volumi in generale di mercato che sono ancora eh, bloccati su volumi eh, diciamo al di sotto delle medie periodo, però insomma gli investitori cercano di informarsi e di consultare quelle che sono le nuove missioni per insomma, impostare delle strategie per le prossime settimane e mesi. Certo e vedere insomma, quali nuove opportunità appunto, il mondo dei certificati offre. E allora vediamo i certificati eh, della settimana, inter sigla e poi ne parliamo con i nostri ospiti.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 per uh, recuperare le perdite oppure proprio per utilizzare il certificato come strategia alternativa all'equity okay. Allora partiamo al top bonus, top sì. bonus su Telecom Italia Codice ISIN, lo vediamo in sovraimpressione, un DE000HB9YRW8 Si acquista 120.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 cioè fondamentalmente è vero hai pienamente ragione però sui mercati comunque le situazioni aziendali di, di, di comunque situazioni particolari ne abbiamo viste tante la storia sì. ci insegna di tante situazioni particolari quindi insomma mai dire mai purtroppo, sì, sì, no, certo, purtroppo certo. nella vita ovviamente eh, speriamo sempre che il titolo e eh, la strategia il business si riprenda quindi possa tornare insomma a, a performare bene chiarissimo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 Un complimento a noi juventino, ma devo dire che hanno peccato un, un momento per emettere straordinario, perché ricordo che Telecom ha fatto il minimo storico, proprio il giorno evidentemente del loro fixing a 19, e quindi insomma, spesso, eh, parliamoci francamente, l'abilità dell'emittente deve essere anche emettere giuste condizioni di volatilità, ma anche di prezzo del sottostante, quindi... È certamente un bel, un, hanno scelto un bel timing per l'emissione, uh, anche interessante quello su Ener, che chiaramente è su prezzi che ingolosiscono, io um, vi mostro un, uh, il mio certificato è DE000, sì? Hotel Verona 4, Juventus Quadro,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 un Po' difficili da eh. gestire, sono prodotti magari scorrelati uh -huh. l'uno con l'altro, eh. e quindi sicuramente, magari, eh, diciamo, il fatto di avere prodotti non esattamente sottostanti, non esattamente correlati, crea un po' di diversificazione all'interno, insomma, del, del paniere stesso. Ci si può fare sicuramente un ragionamento. L'amico sicuramente saprà che quella che è la propria pro.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 50 tra migliori speaker ci sarò anche io, quindi eh insomma, no, scherzi, scherzi a parte, <ride> è, è un shop. bellissimo momento. È il, top, è il top player, tornando alla metafora calcistica esatto. di Investing in Roma, no. c'è Cristiano Ronaldo dei Certificates <ride> Esatto, no scherziamo, noi portiamo avanti un no. percorso sì. di formazione con Pietro e tra l'altro proprio con Pietro domani pomeriggio abbiamo un webinar, eh, insomma um, eh, un primo webinar della serie post vacanze con Pietro, insomma noi come Unicredit...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 eh, non solo sul nostro sito www.lefonti.tv ma anche sui nostri canali social in particolare il nostro canale eh, youtube con il sito e eh, il, il video on demand lo potete recuperare quando volete quindi insomma la vostra lezione sui certificati eh, la potete vedere eh, in ogni momento della giornata grazie per averci seguito e naturalmente io adesso vi rimando a tutto il resto della programmazione di Le Fonti TV